Salve a tutti e bentornati in questo nuovo video, ragazzi come ottantesimo video su Elden Ring. che Troverete una playlist piena di tutorial che vi potrebbero servire sul mio canale. Oggi vi mostro come sbloccare questo boss del cervo qua celestiale. Quindi basta che accendiamo questi otto pillaroni che si trovano qui a Noxtella, quindi se volete arrivare qui. In questa terra ce ne sono parecchie di guide su youtube e io in questo tutorial vi spiego solamente come dove trovare questi pilaroni, come accenderli e poi come sbloccare il boss quindi quello del cervo quindi uh, seguite questo passaggio fino all'ultimo pillarone da accendere e poi ritorniamo lì al tempio. E, e niente, tocchiamo il cervo e ci teletrasporterà nella sua caverna. Ok, dove dobbiamo così ucciderlo. Eh. E ci tropperà anche qualche spirito. Ok, una volta acceso l'ultimo pillar vedrà da qualche parte il potere si accumula nelle corna. Quindi ritorniamo al punto di partenza nel tempio, saliamo e in lontananza vediamo il cervo che sta brillando. Ok, quindi ci teletrasporterà qui come vi ho detto all'inizio. E adesso che faccio? Tanto per divertirmi, perché per me questo cervo sarà facilissimo, ucciderlo. Quindi evocherò lo spirito, il mio gemello, quindi farà tutto lui. Tanto io e lui siamo uguali. Do qualche colpetto. Ah, questa è la sua mossa, Ok. Do qualche colpetto anch'io ok lui mi fa pena sto cervo questo fa attenzione alla mossa con le zampe posteriori e voilà quindi ragazzi se questo video vi è stato utilissimo io vi consiglio di iscrivervi al canale lasciare un like e noi ci vediamo ad un prossimo tutorial su Elden Ring ciao